Benvenuti in un nuovo video. Allora, vi ricordate quella box di Sephora che avevo preso e dentro ho trovato tantissime maschere per il viso. Beh, mi sono messa all'opera ed ho iniziato a provarle. Dunque, oggi vi parlo di queste maschere per il viso di Sephora, che sono della linea ovviamente Sephora Collection, ma sono quelle che costano un pochino di più, quindi 5,90 euro ed Inizio a parlarvi da questa che è la The Temat Mask. Dice di essere una maschera matificante con fibra di carbone. Leggendo vedo anche che un effetto matificante immediato senza seccare la pelle e sono bravissima perché sto traducendo dal francese ed non riesco a trovare l'italiano ma fa lo stesso. E... È divisa in due parti ma comunque vi ho fatto le clip di tutto per vedere bene non sono una grande amante delle maschere in tessuto perché riesco a usarle solo per pochi periodi perché o sto ferma oppure se inizio a muovermi con questo in tessuto cadono ovunque comunque questa è una posa di 15 minuti e io sono stata bravissima perché oltre a fargli le clip le ho anche conservata. questa era divisa in due parte e è una maschera all'argilla ma sembra un po' al insomma questa è la prima parte e questa era la seconda quindi è anche più facile da mettere e ha un profumo buono, buono buon profumo bella bella texture bella maschera ma... partita da questa perché è, è l'unica maschera che è particolare la vedete nella clip ma è particolare perché essendo imbevuta nell'argilla non, non sgocciola non è bagnata infatti è strana subito non riuscivo a capire il verso dove metterla l'ho messa al contrario subito però è corposa e e non bagnata quindi una volta applicata sul viso si aggrappa bene ed è l'unica con cui sono potuta muovermi non fare chissà che cosa ma muovermi senza comunque che mi cadesse che si staccasse bella corposa bella, bella grossa si attacca bene oltretutto non sgocciola poi è divisa in due quindi è anche più comodo da applicare mi sono trovata bene effetto matificante l'avrà fatto? sì mi sono trovata, mi sono trovata, non so se si dice, la pelle davvero più opaca. Ho notato davvero anche nel corso della giornata, tendeva a lucidarsi molto più lentamente, soprattutto la zona T, quella della fronte, che mi si lucida subito, molto più opaca. Miracoli no, ma ad esempio se poi abbiamo un evento, una serata, ma cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo fare? Se dobbiamo fare qualcosa, comunque sia anche solo una videoconferenza, ecco che con le luci si vede subito che se lucida, questa la rende opaca davvero a lungo e mi è piaciuta. Guardando l'inci oltretutto non è neanche malvagio perché non ha schifezze dentro. Io quando è in offerta questa la ricompro. Già dirvi solo che compro una maschera in tessuto vuole dire tanto, quindi mi è piaciuta sul serio. Però in tutto questo credo di non averla mostrata bene. ora sì, e andiamo avanti con la seconda, e la seconda che vi parlo è questa, The Bubble Mask, quella che dovrebbe fare le bolle. E skin detox, e maschera effetto bolle con la spirulina, andiamo avanti a leggere, e sempre 15 minuti. In qualche minuto, in qualche secondo fa una, ma una mousse, sempre dal francese, per un effetto detossificante istantaneo e andiamo a vedere intanto con la clip se è vero, comunque sia, l'ho tenuta anche questa si, sì, ve le tengo. Ve le tengo. Questa era classica a grandezza questa ma cosa che ho apprezzato molto devo dirvelo i taglietti qua sul naso perché lo fa aderire davvero agli angolini del naso normalmente non ha questi taglietti così profondi sono belli profondi sono passati sì il profumo c'è ancora un po' è passato un po' di tempo ma è ancora un po' umida quindi davvero c'era tanto profondi intanto questa qui lo vedete dalla clip dice di essere una bubble mask ed effettivamente le bolle le fa ma ne fa davvero tanta fa davvero tanta schiuma quindi fin quasi da subito quindi ci sta effetto detox io questo effetto detox non l'ho visto però la maschera dice di essere una bubble mask e questa fa davvero le bolle non come alcune che ne fanno un pochino solo solo alcuni lati questa fa le bolle e ne fa tante davvero una bella schiuma unica cosa che vi devo dire anzi due cose intanto che eh, durante i 15 minuti per tutti i 15 minuti sei bella piena di bolle che sono carine anche da scoppiettare cioè è proprio una schiuma una mousse piace è un effetto che piace divertente da provare almeno una volta e da provare però sentivo eh, gli occhi un pochino che mi dava fastidio, non che lacrimassero, però mi dava fastidio, Beh, è dovuto al sapone de, di questa maschera e eh, alle bolle, probabilmente le bolle scoppiettando mi davano un po' fastidio, non lacrimavano, non si sono arrossati, però sentivo un po' che pizzicava, ecco questo sì. Poi dopo averla rimossa la pelle era super super appiccicosa, l'ho dovuta risciacquare con l'acqua tiepida più e più volte e usare anche un detergente per rimuovere tutto cioè restava appiccicosa quindi questo è un effetto delle bolle <ride> di tutta questa schiuma quindi tanta tanta schiuma dice di essere una maschera e bubble mask sì è vero effetto detox insomma io non l'ho visto però è divertente secondo me è da provarmi una volta sappiate che non, non fa nessun effetto se non le bolle però rispetto a tante altre, almeno fa le bolle e quindi ci sta. Oltretutto, oltre a sapone, non trovo neanche in questo schifezze dentro, quindi anche in questo caso, eh, oltre che per il prodotto, anche per l'inci ci sta. Ma ora veniamo all'ultima maschera, che è la Te Carcoal Mask, quindi quella al carbone, perfezionatore di pori, maschera in tessuto nera con carbone, e sempre dal francese e... e carbone per combattere i pori. Ok, tempo di posa sempre 15 minuti. E questa qui vi ho sempre tenuto la maschera perché io le recensioni le faccio bene, bene fino in fondo. Ed effettivamente è una maschera nera, particolare il fatto che sia nera. Ha un tessuto bello, cioè non è carta, è proprio, è proprio un bel tessuto. Il profumo, sì me lo ricordo, non, è, non sa di tanto, però già solo il fatto che resiste così la maschera mi piace. Ma dunque vediamo adesso se davvero ha mantenuto le promesse. una cosa guardate questa forma ve lo vedete anche dalla clip ma la forma del naso aspettate è diversa cioè è, è più corta e infatti è strana perché è un po difficile da mettere è molto larga ma molto stretta quindi avevo il naso metà fuori avevo dovuto fare i conti come si dice le pieghette ai lati perché era troppo larga ho fatto un po' fatica a metterla ed è stata un po' strana da mettere perché al fine i punti neri, soprattutto nel naso, e avevo metà naso fuori, ma l'avete visto anche dalla clip. Per il resto, comunque, si era tenuto in posa 15 minuti. Non ha sgocciolato, non mi ha dato nessun problema sulla pelle, ma non mi ha fatto niente. cioè alla fine avevo i dei pori esattamente visibili come prima. Non che mi aspettassi proprio miracoli, ma. Qualcosa era um, dalle altre due, che comunque qualcosa avevano fatto. Soprattutto questa qua, davvero fa la differenza. Soprattutto se avete la pelle mista o, o grassa come la mia e la maschera Bubble, almeno le bolle le ha fatte. Questa è nera, basta, però per il resto, proprio non ho visto nessun risultato, nessuna differenza dal prima al dopo. Peccato. Peccato perché questa avevo aspettative soprattutto per le, come minimizzare i pori, ma invece non mi ha dato soddisfazione. Comunque sia, queste erano tutte le tre maschere da 5,90€ l'una, se non sbaglio, erano quelle più costose e quelle più corpose di Sephora, ma sono all'opera per testare anche le altre, così vi faccio un video raggruppandole, non una per una. No, non finiamo più. E fatemi sapere se ne avete provata qualcuna e come siete trovate. Se la pensate come me oppure se avete un'opinione diversa, magari una pelle diversa, quindi un'opinione diversa. Ed ehm, eh, spero di aver avuto compagnia, di essere stata utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao. e sono qui. Ciao.